e speriamo che sia quello buono. <ride> allora, ancora alcune parole sulla preghiera del cuore che non abbiamo ancora finito di dire. Qualcuno mi ha chiesto quali sono i più bei libri sulla preghiera che sono venuti fuori. Secondo me, in questi dieci anni, i due più bei libri sulla preghiera sono L'Arte della preghiera, editrice Gribaudi, dove sono raccolte le cose più preziose della spiritualità russa. Ecco, lì parla tutto della preghiera del cuore. Poi, un altro libro stupendo, secondo me il libro di La France, Prega il padre tuo nel segreto. La France ha scritto molti libri sulla preghiera però si ripetono, e il capolavoro credo sia, prega il padre tuo nel segreto, editrice regalità. Questi secondo me sono i due più bei libri sulla preghiera comparsi in Italia in questi dieci anni. Editrice regalità. Poi adesso sta nascendo un libro, stanno traducendo un libro proprio sulla preghiera del cuore, ci hanno chiesto a noi di rivedere il testo, dopo la traduzione, il libro di padre Pennington, che in inglese è intitolato «Senter in prea, la preghiera che va al centro». È la preghiera del cuore, lui la chiama così. E, uscirà tra poco questo libro, appena vedete che esce, Prendetelo subito, è un capolavoro sulla preghiera del cuore. Tutto sulla preghiera del cuore. Padre Pennington. Eh, Pennington. Eh, eh, eh, in, in inglese, non so come lo tradurranno in Italia, mi hanno, mi hanno consultato sulla, sul titolo. e eh, Io mi sto battendo <ride> per il titolo perché volevano tradurre. Preghiera centrica. Ma preghiera centrica, ho detto che è ripugnante, <ride> ho detto ma vi immaginate se osereste parlare di amore centrico, preghiera centrica, allora io invece mi batto perché traducano la preghiera del cuore, oppure la preghiera del profondo, oppure la preghiera profonda, adesso non so chi vincerà, comunque deve ancora uscire sto libro, come editrice Gribaudi, eh, editrice Gribaudi l'hanno finito di tradurlo e tra pochi, tra pochi mesi uscirà ecco adesso ancora due parole sulla preghiera del cuore prima di tutto c'è qualcuno che sente delle difficoltà per favore non si meravigli delle difficoltà se non avesse difficoltà è segno che non è sul terreno buono la preghiera del cuore costa perché è tutta riflessione, immersione nei, nella coscienza, quindi costa. Non è la preghiera vocale, costa di più della meditazione, perché la meditazione si gira su un testo, viaggia su un testo, invece lì la preghiera del cuore scende nel profondo della vita e perciò l'analizzare in profondo la nostra coscienza costa, costa, costa. Quindi non meravigliatevi, sentite questa battuta di La France, nessuno può avanzare scuse perché tutti possono amare, quindi tutti possono pregare, nessuno può avanzare scuse perché tutti possono amare tu puoi arrivare alla preghiera del cuore. Non lavarti le mani perché se ti lavi le mani tu non vai al centro dove Gesù ha insegnato la preghiera. Gesù insegna la preghiera come amore. Ecco, di tutte queste tiritere che abbiamo fatto in questi giorni, io vorrei solo che vi rimanesse questo. Primo, che pregare e amare. E se voi non amate, voi perdete tempo nella preghiera. No, dico troppo. Voi girate nel vuoto, siete alla periferia. La preghiera vocale è introduzione alla preghiera del cuore. La preghiera di lode è introduzione alla preghiera del cuore, per scaldare il cuore. Poi bisogna arrivare ad amare e deve fissarsi bene alla vostra intelligenza questo se io non amo non prego e dirvelo finché entra questa verità se non amo non prego perché Gesù ha presentato la preghiera come amore come rapporto di amore rapporto col padre il figlio col padre il figlio che versa il cuore nel padre rapporto di amore allora se non amo non prego secondo che vi entri bene in testa questa verità. Il centro della mia preghiera deve essere Dio e non io. Dio e non i miei problemi. Perché se il centro della mia preghiera è Dio, io risolvo i miei problemi. Perché me li risolve Lui. E terzo, l'esercizio sempre a essere presenti essere presenti e perché la nostra storia è che siamo sempre assenti persino nella preghiera del cuore a un certo momento vi accorgete che correte dietro le vostre parole è per questo che vi raccomandiamo di mettere poche, poche parole poche parole e molto essenziali la parola Gesù basta già riempire la preghiera la parola Padre basta già riempire la preghiera la parola Spirito Santo è già sufficiente a riempire la preghiera. Tutto il di più vi tira già fuori dalla presenza di Dio. Sempre ritornare a questa presenza, sempre, perché noi continuamente scappiamo da Lui. E, e allora la preghiera produce poco. Adesso vi leggo un'affermazione di un grande starez russo, Teofane il recluso, un uomo, era vescovo, che si chiuse in una cella, in due celle, e per trent'anni non uscì più per imparare a pregare e per insegnare a pregare. Il suo lavoro era solo pregare e rispondere a chi gli chiedeva consigli sulla preghiera. Eh, produsse una biblioteca intera di lettere, perché gli scrivevano da tutta la Russia per interrogarlo sulla preghiera. E lui rispondeva, uno dei più famosi maestri di preghiera della, Ru della Russia, nel libro L'arte della preghiera, quasi tutto il libro riferisce un po' i suoi pensieri, lo starez teofane recluso dice nulla si ottiene senza sforzo. L'aiuto di Dio è sempre pronto, è sempre vicino, ma viene dato solo a coloro che cercano e si danno da fare. Quindi tu devi tirar fuori il tuo sforzo. E chi ama? Non si stanca, diceva Guglielmo di saint -Henri. chi ama non si stanca. Allora avanti, tuffatevi e quando vi stancate dovete dire il mia colpa, non amo, non amo, non amo. Chi ama non si stanca. Adesso vi leggo alcune battute di padre Pennington di questo libro che deve ancora uscire in Italia dunque lui chiama la preghiera del cuore center in prea la preghiera che va al centro e il centro è la profondità del tuo essere sentite cosa dice la vera preghiera non è costituita dalle nostre parole ma trovate poi sul libretto blu eh, queste cose quindi non avete neppure da prendere nota la vera preghiera non è costituita dalle nostre parole, ma dal nostro sforzo di essere presenti a Lui. Fa solo lo sforzo di essere presenti. Poi il resto Dio lo fa. Non aspettarti nulla. Sta solo davanti a Lui e lascia che accada quello che vuole Lui. E Lui arriva. Dio avrebbe potuto creare la nostra testa in altro modo mettere in noi un interruttore che spegnesse la fantasia quando dobbiamo concentrarci un altro interruttore per spegnere la memoria un altro per moderare la sensibilità Dio invece ha pensato bene di lasciare in noi tutti quegli ostacoli ostacoli alla riflessione e ostacoli alla concentrazione perché quegli ostacoli ci sono molto necessari per dimostrargli il nostro amore quando andiamo a lui e poi questa osservazione è forte è per la sua semplicità che si rende difficile la preghiera dal cuore perché è estremamente semplice noi amiamo le cose complicate, un po' particolari, che esigono un po' di genialità, così da far emergere e soddisfare in qualche modo il nostro io. Ci piace complicare le cose e così complimentarci che siamo bravi. Ma nella preghiera del cuore, che sta tutta nell'andare a Dio e lasciar far tutto a Lui, c'è poco da complimentarci e autoesaltarci. La preghiera del cuore, essendo una preghiera profonda, apre la via ai frutti dello Spirito Santo. Tenetelo ben presente voi del rinnovamento. La preghiera del cuore, essendo una preghiera profonda, apre la via ai frutti dello Spirito Santo. E voglio anche rispondere perché insistiamo nella faccenda eh, della Trinità. È una rivoluzione che bisogna fare, sapete, nella, nella vita spirituale cristiana. Il grande teologo Bruno Forte chiama questa grande assurdità che c'è tra la gente la più profonda contraddizione del cristianesimo, la dimenticanza della Trinità, la più profonda contraddizione del cristianesimo, lo chiama Bruno Forte. E infatti sono duemila anni che la Chiesa pratica e insegna la preghiera trinitaria, tutta la liturgia è preghiera trinitaria, ma i cristiani non l'hanno ancora imparato. È successo, dice Bruno Forte, l'esilio della Trinità la Trinità di fatto appare come un astratto teorema celeste, perché per questa contraddizione pratica è la colpa di noi preti che non insegniamo il mistero trinitario come il fondamento di tutto, compreso il fondamento della nostra preghiera. Kant aveva già notato che il mistero trinitario era diventato un astratto teorema celeste, che non ha niente a che fare con la vita degli uomini, con le loro lacrime, il loro sudore sulla terra. La colpa è nostra. Il mistero trinitario deve diventare anzitutto il centro della nostra preghiera del cuore. E allora vi invito sempre a, a attuare la preghiera trinitaria facendo, facendo la preghiera del cuore. E voi sanate questa piaga, è proprio una piaga dei nostri cristiani. E allora io vorrei suggerirvi di <coughs> praticare oggi molta preghiera del cuore, fatene molte isole di preghiera del cuore nella giornata. In parecchi posti c'è il Santissimo esposto e dove non c'è il Santissimo eh, potete raccogliere ugualmente un posto stupendo e, e tutto il percorso della via Crucis. Potete fare anche lì un'ora un di adorazione, in quel percorso lì. Dunque io vorrei adesso che faceste un po' l'esercizio eh, delle, delle tre palestre della preghiera del cuore. Amare, lasciarsi amare, comunicare amore. Ecco, eh, dopo che vi ho spiegato un po' così la preghiera del cuore, eh, vi succederà di sicuro di dover pensare che è una cosa complicata. Per favore, eh, è sbagliato questo concetto la preghiera del cuore è, è la cosa più semplice che esiste ed è difficile perché è semplice però io ho dovuto, ho dovuto spiegarla e allora l'ho complicata mi accuso davanti a voi, l'ho complicata è un po' come se voi doveste insegnare a uno a andare in bicicletta che non ha mai visto la bicicletta provate un po' a pensare com'è difficile guarda è fatta così, c'è un manubrio tu il prendi lì, metti le due mani, eh, poi sali, e poi c'è il, il pedale, il piede su, l'altro giù, e poi devi guardare avanti, e poi... Alla fine, quando gli avete finito lo spiegone, lui vi dice, guidare una bicicletta è di più difficile che guidare un aeroplano. Ecco, io sono un po' in questa situazione, vi ho spiegato la preghiera del cuore, e adesso avete la sensazione che sia difficile, la cosa più semplice di questa terra. E voi l'avete fatta tante volte senza accogliervi. Tutte le volte che siete stati schietti davanti a Dio e assolutamente autentici, avete fatto preghiera del cuore. Tutte le volte che la vostra preghiera vi ha portato a una conversione interiore precisa, decisa, avete fatto preghiera del cuore. Quindi l'avete sempre fatta, la preghiera del cuore. Solo che vi sto insegnando che dovete farla sistematicamente e tutti i giorni. Dunque allora... Per favore, dividete in tre parti così eh, la vostra preghiera del cuore. Il primo quarto d'ora, e dico spazi di un quarto d'ora perché tiriate fuori tutte le energie di concentrazione che avete. Il primo quarto d'ora, dedicato allo Spirito, in cui vi concentrate su questo, sulla prima palestra della preghiera del cuore. Imparare ad amare. A questo punto... Voi avete già in mano i punti di conversione, di sicuro. Di sicuro in questo cammino che avete fatto in questi giorni sapete già qual è il vostro punto di conversione. Bene, allora avete tutto per esercitarvi nell'amare. Non potete fare chissà che cosa, però potete presentare allo Spirito le vostre decisioni. Ecco, amare e con meno parole possibili. Spirito Santo, ti do questo, questo taglionetto. Ecco, così. E, e quando è troppo lungo, Spirito Santo, tu sai tutto. E quando è troppo lungo, Spirito Santo, esercitatevi nell'amore. E, e offrite bene questo amore. E, dicevamo, l'amore sta nei fatti. E i fatti partono dalle decisioni. Adesso fatti non ne potete fare molti, ma decisioni sì. Allora ecco, Spirito Santo, amo. Ti voglio amare, Esergitami nell'amore. Ecco, poi il secondo quarto d'ora, lasciarsi amare. Allora rivolgetevi a Gesù, dedicatelo, questo quarto d'ora, tutto a Gesù. Lasciarvi amare. E allora io vi suggererei la preghiera che vi ho detto ieri. Signore, dammi il tuo cuore. Chiedete il massimo. Chiedete il massimo. Signore, dammi il tuo cuore. Allora vi lasciate proprio amare. Poi terzo, lo dedicate al Padre e vi impegnate a comunicare amore. Allora cominciate a pensare un po' alla vostra conversione, Padre, e potreste usare la, la preghiera liturgica della quinta preghiera eucaristica. Padre, dammi lo spirito del tuo figlio dammi lo spirito dell'amore, dammi lo spirito del tuo figlio, oppure, padre, dammi il cuore di Cristo. E ripetete, ripetete, poi fate passare tutte le persone più care a voi, poi fate passare tutte le persone nemiche a voi, e, e poi fate passare quelli che il Signore vi suggerirà di far passare, eh, ma che sia tutto un comunicare amore, comunicare amore, rivolgendovi al padre. A me sembra che così fareste un bel esperimento di preghiera del cuore. Però, vi ripeto, più siete essenziali e in silenzio e presenti a Dio, e più va bene, più siete aiutati nell'amare. Ecco, adesso volevo ancora leggervi una cosa che mi ha molto colpito. Eh, abbiamo detto che è importante chiedere il cuore di Cristo, eh, Leggendo la vita del venerabile Ollier, Jean Zachary Ollier, mi ha molto colpito che tutta la sua spiritualità era lì, chiedere il cuore di Cristo. Lui, che si era proposto, dopo la valanga, dopo la valanga protestante, di riformare il clero, si era proposto questo, trovare una strada nuova per la preghiera dei, dei preti, e allora lui arriva a capire che eh, prima di tutto al prete deve nascere il gusto della preghiera e deve spingere il prete a chiedere il gusto della preghiera. Poi lui con coraggio propone al prete, vuoi rinascere ed essere di Dio? Tu devi pregare due ore al giorno, un'ora al mattino, un'ora alla sera. E eh, tutta la sua spiritualità, tutto il suo metodo di preghiera sta proprio nel chiedere il cuore di Cristo. Sentite le sue battute. Dio ci ha donato Cristo per abitare in Lui. E difatti eh, Paolo dice nella lettera agli Efesini Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Dio ci ha donato Cristo per abitare in Lui. Quindi io devo chiedere il cuore di Cristo. Dice, lo leggo Nell'originale, tu fer a un autre Seigneur, far tutto dentro il Signore, dentro Gesù, far tutto dentro Gesù. Sentite come lui lo spiega: bisogna far tutto nella persona di Gesù, come sue membra, standogli uniti, come fossimo tutt'uno con lui, come fossimo rivestiti di lui. Bisogna anche darci a lui per far tutto per mezzo del suo spirito e della sua virtù. Così, quando mangi, bevi, dormi, quando preghi o qualunque cosa tu faccia, falle in maniera da agire nei suoi insegnamenti, nelle sue disposizioni, nelle sue virtù, nel suo stesso spirito. Devi far tutto in Gesù. Tu faire un notre Seigneur. E vicino a lui, contemporaneo a lui, il Signore ha suscitato un altro riformatore del clero, San Giovanni Eud. San Giovanni Eud, vissuto contemporaneo a l'olie, che batte lo stesso chiodo, chiedere il cuore di Cristo, una strada nuova per la preghiera. Sentite cosa scrive. Cristo ti appartiene come il capo al corpo. Tutto ciò che è suo è tuo, il suo spirito il suo cuore, il suo corpo, la sua anima e tutte le sue facoltà tu ne devi usare come cose tue quando ho, letto, quando ho letto questo io ho cominciato a pregare così Gesù dammi il tuo cuore appartiene a me appartiene a me dammi la tua sapienza appartiene a me dammi la tua pazienza appartiene a me Non solamente egli ti appartiene, ma vuole essere in te, vivendo e dominando in te, come il capo vive e regna nelle sue membra. Pensate a chiedere il cuore di Cristo come importante. Egli vuole che tutto ciò che è in lui viva e domini in te, il suo spirito nel tuo spirito, il suo cuore nel tuo cuore, tutte le facoltà della sua anima nelle facoltà della tua anima perché la vita di Gesù si manifesti in te e non basta che tu appartenga al figlio di Dio ma de tu devi essere in lui non c'è vera vita per te se non in lui solo che è la fonte esclusiva della vera vita egli deve essere il solo criterio delle tue iniziative delle tue azioni delle tue energie della tua vita tu non devi vivere che di Lui e per Lui. Devi avere con Lui uno stesso spirito, una stessa anima, una stessa volontà, uno stesso sentimento, uno stesso cuore. Lui deve essere il tuo spirito, Lui deve essere il tuo cuore, Lui deve essere la tua vita, Lui deve essere il tuo tutto. Perché? Perché dice, ma il battesimo è questo, i, i, i sacramenti sono questi, l'eucarestia è questo. E se non succede questo, tu fai fallire il piano a Cristo. Quindi chiedete il cuore di Cristo con insistenza. Ecco. Allora. Ho finito. Adesso andiamo all'argomento che preme sul sacramento del perdono. Dunque stamattina facciamo un breve studio Molto in fretta però. Eh, lo faccio solo per stuzzicare il vostro desiderio di fare uno studio personale molto profondo su questo grande documento della confessione, Reconciliazione e Penitenza, Esortazione Apostolica Post-Sinodale, è detta 2 dicembre 84, e mi fa pena dire che certi preti non la conoscono ancora. È una cosa tremenda. Ormai non si può più parlare di sacramento del perdono senza partire da questo documento. E questo documento dobbiamo assolutamente assimilarlo. Assolutamente assimilarlo. Dunque, prima novità, prima novità, il sacramento cambia nome, non più confessione, e noi usavamo persino santa confessione, non più confessione. Perché la parola confessione sfasava la natura del sacramento. Ma reconciliazio e penitenzia, è, è, è strano, tutti i documenti hanno la traduzione del titolo qui, hanno voluto lasciare il latino. E perché il latino? Perché il latino ha un altro sapore di profondità. Reconciliazio per dire il perdono di Dio, che viene da Dio. E penitenzia da penam tenere cioè pentimento, la parte tua, la parte sua e la parte tua, riconciliazione e penitenzia. Quello che fa lui per te è quello che tu devi fare tu verso di lui. E così noi con questo titolo siamo al cuore del sacramento, l'azione di Dio, riconciliazione, la collaborazione dell'uomo, pentimento, conversione. E il documento parte, infatti, dal grande messaggio di Cristo, quando inizia la vita pubblica, convertitevi e credete, convertitevi e credete, comincia con questa parola, convertitevi e credete, per sottolineare che il sacramento è tutto nella nostra conversione. Punto base, conversione. Dunque, la prima lezione dal documento è che l'anima del sacramento è la conversione. Il sacramento o è un atto responsabile di conversione o non è nulla. Spesso l'attenzione e la preoccupazione è tutta presa dalla confessione. E questo è errato. L'accento va posto sulla mia volontà sincera di cominciare una vita nuova. Qui è il punto, non la confessione. il documento, sapete, è strutturato su a grande respiro su tre parti, la riconciliazione portata da Cristo, poi il mistero del peccato, poi la portata morale della conversione, e qui proprio che si parla specificamente del, del sacramento. Io direi che il sottofondo del documento potrebbe essere riassunto così, in tre idee portanti siccome non possiamo fare tanto, facciamo almeno questo, le tre idee di fondo del documento, le tre strutture portanti. Primo, capire il peccato. Capire il peccato Ci, eh, contiene questa parte delle osservazioni molto originali sul peccato.